Navigazione e visualizzazione eh, su Kerchitea. Apriamo un nuovo file da file nuovo, popoliamo la scena con qualche oggetto. Insert, model, e inseriamo un piano eh, ground plane, spostiamoci con la rotella per visualizzarne la presenza e ancora un uno. per muoversi nello spazio di kerchitea è possibile utilizzare il tasto centrale del mouse tenendo premuto infatti questo tasto è possibile effettuare un'orbitazione mentre la rotella in avanti e indietro consentirà di effettuare uno zoom il tasto destro del mouse invece è permette di effettuare un panning, ovvero una traslazione parallela nello spazio questi stessi, eh, questi stessi comandi, queste stesse operazioni sono effettuabili anche attraverso le icone eh, che troviamo nella toolbar del programma in particolare abbiamo eh, il, il comando rotate che effettua appunto un'orbitazione in questo caso utilizzeremo il tasto sinistro del mouse il comando pan, il comando roll che eh, ruoterà la eh, verticale eh, del, della camera e il comando dolly che effettuerà lo zoom altri eh, comandi relativi alla vista sono quelli che seguono in particolare vediamo che ci sono delle icone che rappresentano le viste principali, eh, ovvero la vista dall'alto, top, o dal basso, bottom, la vista frontale, posteriore, eh, destra e sinistra. Stessi, eh, queste stesse viste sono eh, applicabili direttamente utilizzando i tasti, tasto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Queste viste, come abbiamo per adesso eh, utilizzato, eh, sono delle viste in eh, prospettiva. Per eh, porsi invece una vista parallela, e quindi in una o in una proiezione ortogonale, dovremo utilizzare l'icona eh, perspective parallel. Anche il tasto L consente di switchare da una vista all'altra. Se abbiamo fatto delle modifiche e vogliamo ripristinare la visualizzazione al centro del sistema, possiamo utilizzare il comando Reset, oppure il tasto E. Una volta selezionato un oggetto, cliccando col tasto sinistro, del mouse sul, sull'oggetto e per farlo è necessario attivare la modalità selezione. È possibile centrare l'oggetto selezionato utilizzando, centrarlo rispetto alla visualizzazione, utilizzando il tasto D, mentre utilizzando il tasto F adatteremo eh, l'oggetto, adatteremo la visualizzazione a massimizzare la visualizzazione dell'oggetto. Queste stesse eh, operazioni è possibile effettuarle anche utilizzando il menu contestuale che è possibile eh, tirar fuori cliccando col tasto destro del mouse sull'oggetto selezionato eh, nell'albero presente a sinistra dell'interfaccia. E qui infatti è possibile richiamare il comando eh, center in view o fit in view. Un altro eh, tasto eh, di eh, scelta rapida che possiamo utilizzare su Kierkitea è il tasto V che consente di passare da una visualizzazione in wireframe ad una visualizzazione solida e viceversa. L'orbitazione che stiamo effettuando attraverso l'uso del tasto centrale del mouse è possibile eh, att applicarla attraverso diverse modalità. In particolare, vediamo sotto il menu View, Navigation, tre modalità, Global, Inspection e Fly. Per vederne la differenza, spostiamo l'oggetto eh, selezionato fuori dal centro del sistema. E infatti, attraverso la modalità Inspection Mode, che eh, effettuando un'orbitazione col tasto centrale del mouse, a rimanere fermo sarà proprio l'oggetto selezionato. Diversamente, se applichiamo la modalità Global, sarà il centro del sistema a fare da perno della nostra orbitazione. La modalità rimanente, Fly Mode, invece consente di modificare il target, quindi il punto dove la camera sta guardando. Concludiamo il discorso parlando delle camere e per farlo quindi ne inseriamo un paio nella scena. Dal menu Insert, Camera, diamo un qualsiasi eh, nome e ponendoci in una differente eh, visualizzazione ne inseriamo una seconda. Per passare eh, alla visualizzazione della specifica camera è possibile o utilizzare il menu contestuale dell'oggetto presente appunto nella struttura d'albero sulla sinistra dell'interfaccia, da tasto destro cliccando su Go to follow, oppure utilizzare il tasto C che eh, passerà da una vista, dalla vista di una camera alla vista dell'altra. effettuando così un loop. Una volta che ci si trova in una vista di una camera, il programma segnala con il simbolo appunto di una videocamera eh, questa particolare situazione. Con il tasto U sarà così possibile modificare la posizione o l'inquadratura della camera. Vediamo che effettivamente l'icona si tinge di rosso e pertanto stiamo sostanzialmente eh, modificando appunto, eh, le specifiche. Una volta effettuata la modifica possiamo di nuovo cliccare U per eh, fermare questa eh, trasformazione. La camera avrà così assunto la nuova posizione.